Buonasera, medici rezzi, benvenuti di nuovo nella mia medica sfitta. e Questa sera vorrei fare un video sul uh, concetto del talento. Questo perché? Perché eh, appunto nella musica, ma in generale, è una parola molto usata nella, nel nostro vocabolario. Basti pensare appunto adesso ai talent show, ma in generale, insomma, anche nella vita quotidiana, anche a voi sarà capitato più volte di sentir parlare del talento talento, quello è un gran talento, io non ho talento, eccetera, eccetera. E Allora, visto che io appunto, sono un rivoluzionario di parole, mi piace andare a capire no? eh, qual è il vero significato delle, delle varie parole che poi si usano, ed essendo sempre stato convinto a livello proprio istintivo che il talento è una grande puttanata, cioè nel senso che non, è, che non esiste, almeno nel, nel, nel senso in cui noi lo, lo, lo conosciamo, sono andato a vedermi brevemente, ma Parlo anche, anche voi, a vedere brevemente da, da, da dove nasce no, questa idea del talento. Allora inizialmente leggo che era <ride> una parola greca che indicava il piatto della bilancia che si chiamava Tavampon e tanto è vero che insomma divenne poi una misura di peso e eh, nonché appunto eh, una importantissima moneta, quindi praticamente peso, moneta e eh, la, la parola quindi nasce è eh, legata a qualcosa di molto molto materiale molto molto preciso no? si riferisce a una ricchezza materiale quindi talento uguale soldi, che è il denaro ricchezza allora, come mai oggi invece noi consideriamo questa, questa parola come qualcosa di cioè, come dire un dono innato no? qualcosa che uno si dice uno si nasce con il talento non è una cosa che si può imparare e questo è dovuto a un'interpretazione, come sempre, un po' fallace delle, delle sacre scritture. Adesso io non so esattamente in che Vangelo questa cosa viene, viene eh, ripresa, ma eh, forse molti di voi avranno sentito parlare della parabola dei, dei talenti. Che, che appunto che è stata quella che ci ha, ci ha regalato quindi ha rivoluzionato questa parola e qua cominciamo a capire cosa intende per rivoluzione di parole e, e trasformandola in quello che attualmente oggi è quindi quest'aura di, di, di mistero di, di, come dire, di elezione di alcune persone che nascono con talento, alcune no allora in questa parabola c'è un, un ricco mercante che deve andare a fare un... E io l'avrei chiamata anche eh, la parabola del trading ante l'Italian perché praticamente insomma, questo mercante deve andare a tre servitori e visto che probabilmente il viaggio che deve fare è pericoloso affida i suoi talenti appunto queste monete d'oro che erano, quelle, erano sicuramente le più importanti cioè, diciamo allora hanno fatto tantissime monete tutti battevano moneta e praticamente ai servi allora, innanzitutto a uno gli dà 5 talenti, al secondo gliene dà 2 e al terzo gliene dà 1. Ecco, e già in questo c'è un po' qualcosa che, che uno ci chiede come mai ha già scelto. Quindi evidentemente lui aveva già valutato che la persona che aveva ricevuto 5 talenti era più meritevole, più affidabile, quella che ne aveva 2 un po' meno e quella che aveva 1 evidentemente era più birra di tutti, ma fin dall'inizio la storia poi non fa altro che confermare questa cosa, perché? Perché praticamente il primo va, eh, a, a, a, si connette online, gioca i suoi 5 euro in borsa, le azioni schizzano le stelle e vince, <ride> no, per questo, per questo, insomma investe questi 5 talenti e li trasforma in 10 talenti. Stessa cosa fa il secondo, quello che ne ha due, e riesce a ottenere eh, dai suoi due talenti iniziali a ottenerne 4 il terzo invece che aveva solo un talento quindi probabilmente anche per il fatto che ne aveva molto poco e aveva solo quello e aveva paura praticamente che non so gli venisse rubato di perdere eccetera eccetera quindi lo va a nascondere sotto il materasso e... e niente insomma non ne fa nulla se non conservarlo gelosamente ok a un certo punto torna il mercante e i tre servi vanno là il primo servo gli dice Guardi, ecco signore, adesso avevo 5, gliene do 10. Eh, bravo, grandissimo. No? Tu veramente sei uno che merita la mia fiducia. Cazzo, cazzo avevamo capito prima, gliene dati 5 rispetto a, agli altri. Comunque, vabbè, sì. e quindi tu amministrerai eh, più soldi, cioè avrai più responsabilità, ecco, portandola un po' nel, nel mondo di oggi. A secondo appunto dice, diciamo, ah tu, bravo, anche tu, sai che ne avevi due, adesso ne hai quattro per i dati tutti, onesto, imprenditoriale, bravissimo anche tu col trading. Arriva il terzo ovviamente gli dice: Guardi, signore oh, eh, io avevo paura, sai, per non sbagliarmi, l'ho nascosto, ecco qua il talento. Brutto, strano, <ride> insomma praticamente lo infama e lo umilia in modo incredibile, gli toglie il suo unico talento e lo dà a quello che ne ha 10. Ehm... Da lì eh, il fatto che eh, c'è questa connessione tra il talento e la capacità eh, imprenditoriale. E, quindi eh, non so quale fosse la connessione ecco, tra questa parabola e il messaggio evangelico, ma sinceramente me ne frega anche il tutto, però in sostanza questa è. E, ci fa capire una cosa semplicissima, che appunto il talento nella sua origine non aveva né una valenza né positiva né negativa, si parlava di peso, poi è diventata inclinazione appunto, della bilancia e per poi grazie a questa trasformazione, alla parabola del, del trading eh, antelitera è arrivata alla attuale eh, versione del talento, quindi quello che noi invece vediamo come qualcosa di assolutamente innato, quindi non più un bene che noi possiamo tutti possono far fruttare bene o male a seconda delle loro azioni e del loro impegno, ma un qualcosa di innato, e però anche rispetto alla parabola non è che quei cinque denari fossero innati, il talento, quindi quello che è il bene, non è certo niente di innato, si tratta solo di eh, diciamo aver fatto un'azione che fa guadagnare di più, quindi fa crescere la propria in detto questo basta dai per questa sera è troppo perché so che dopo i video lunghi tanto non li guarda mai nessuno e spero vi sia piaciuto il video, pollicione, condividete, commentate come sempre